il set di ripresa ovvero come facciamo a gestire su blender eh, le camere e le luci per la scena cominciamo dalla camera allora le camere vengono rappresentate su blender attraverso eh, questo simbolo, il simbolo di una, di una piramide con una freccia poggiata sul lato eh, superiore dell'inquadratura dell a indicare appunto l'alto Allora, diciamo subito che eh, per visualizzare quello che sta inquadrando la camera è necessario cliccare sul tasto 0 del tassilino numerico. Per il resto, per decidere quale inquadratura, eh, quale inquadratura comporre, sarà eh, sufficiente spostare la camera come qualsiasi altro oggetto, quindi utilizzando il tasto G oppure ruotarla utilizzando il tasto, il tasto R una maniera comoda per definire un'inquadratura è eh, l'utilizzo dei comandi eh, grab e rotate, tasto G e R in combinazione con gli assi locali della, eh, della camera infatti gli assi locali che sono visibili attivando il manipolatore eh, secondo eh, la l'orientamento appunto locale dell'oggetto selezionato, gli assi locali della camera, dicevamo, corrispondono alle direzioni principali dell'inquadratura, ovvero l'asse rosso alla direzione orizzontale, corrispondente sostanzialmente all'orizzonte dell'inquadratura, l'asse verde alla direzione verticale e l'asse Z invece alla eh, direzione perpendicolare al quadro. in questo modo, ad esempio, se vogliamo eh, avvicinarci all'oggetto eh, all che stiamo inquadrando potremo utilizzare il comando grab, quindi tasto G e poi cliccare sul tasto Z due volte quindi cliccare su Z, Z in questo modo attiveremo la trasformazione secondo l'asse locale e quindi ci sposteremo sostanzialmente producendo un, uno zoom nella nostra inquadratura allo stesso modo potremo fare una carrellata verticale cliccando su G Y Y se a questo punto vogliamo sollevare lo sguardo e quindi eh, fare una panoramica verticale e per inquadrare l'oggetto, eh, in questo caso il cubo della scena potremo utilizzare il comando R di Rotate e cliccare X, X faccio rivedere con la rappresentazione anche della camera quello che avviene nello spazio R, X, X come vediamo la, la camera sta ruotando attorno al proprio asse X ci sono altri modi per gestire la posizione della camera e di conseguenza l'inquadratura vediamone un paio in particolare vediamo eh, le due modalità di navigazione presenti su, su blender ovvero la fly navigation e la walk navigation possiamo attivare i due comandi dal, richiamandoli dalla barra spaziatrice farlo nella, eh, nella finestra in cui visualizziamo la stessa camera è utile ricordare che è possibile selezionare la camera anche direttamente dalla finestra che rappresenta l'inquadratura della camera cliccando sul, eh, sul rettangolo che appunto ne rappresenta il quadro col tasto destro del mouse come per ogni selezione su blender e quindi qui possiamo cliccare su fly navigation richiamando il comando dalla barra spaziatrice e come vediamo troveremo un, eh, un mirino un, uh, uno spazio rettangolare che identifica il centro dell'inquadratura ecco muovendoci a destra o a sinistra con, con il cursore con il, con il mouse sopra o sotto questo mirino produrremmo una, eh, uno, eh, una rotazione della camera e dunque appunto una panoramica come si dice in gergo se questa stessa operazione la facciamo invece utilizzando il tasto centrale del mouse quindi la rotella tenendo premuta la rotella e muovendoci quindi trascinando verso sinistra o verso destra sopra o sotto produrremo invece una carrellata e quindi sposteremo l'intero corpo della camera Utilizzando invece la rotella, avanti e indietro, produrremo una carrellata appunto che si avvicina o si allontana dall'oggetto rappresentato. Questi, vanno, eh, questi movimenti vanno fatti con una certa cautela, in quanto il comando presenta una sorta di inerzia, eh, per cui se ci muoviamo molto velocemente, ci, ci allontaniamo molto velocemente dal centro del nostro, della nostra inquadratura eh, piuttosto che eh, facciamo un movimento veloce con la rotella avanti o indietro ecco, vedremo che il movimento viene a eh, velocizzarsi e quindi avremo un'accelerazione che a volte non è facile controllare. In questo caso per esempio nel caso dello zoom sarà necessario eh, agire con un movimento opposto ovvero se mi allontano muovendo la rotella indietro per frenare questo movimento dovrò fare un clic, cioè dovrò eh, far girare la rotella verso, eh, verso la, la parte opposta quindi andando avanti per appunto frenare questo movimento e viceversa. Una volta eh, scelta una volta individuata l'inquadratura eh, evoluta, un clic col tasto sinistro del mouse ci permette di bloccarla e quindi eh, definire la posizione cliccando invece col tasto destro del mouse o cliccando invece sul tasto escape della tastiera eh, avremmo annullato eh, operaz le operazioni fatte durante la fly navigation per visualizzare invece l'altra modalità quindi la walk navigation è utile in questo caso eh, aggiungere eh, un nuovo oggetto ovvero in questo caso eh, aggiungiamo Shift A un piano che faccia da, eh, da piano di appoggio, da piano di riferimento da base del nostro spazio e volendo tiriamo su il, eh, il cubo presente nella scena per farlo poggiare sulla, eh, sul piano appunto appena creato Ecco, eh, work navigation, attivabile quindi sempre attraverso la barra spaziatrice, eh, digitando un paio di lettere del, del comando, work navigation, ci permette di, anche in questo caso, eh, ruotare la camera e quindi cambiare il target della nostra inquadratura. Mentre se vogliamo spostare la camera dovremmo utilizzare i tasti delle freccette presenti sulla tastiera, come un joystick avanti, indietro, a sinistra e a destra. È anche possibile spostarsi in verticale utilizzando i tasti E e Q. un'interessante opzione del comando work navigation è l'opzione gravity che appunto applica la forza di gravità all'oggetto, in questo caso alla camera eh, utilizzata per applicare l'opzione gravity bisogna cliccare sul tasto tab come vediamo la camera eh, precipita fino a eh, trovarsi ad una distanza minima definita nelle proprietà dell'utente dall'oggetto eh, che ha appunto al di sotto in questo caso il cubo questo comportamento verrà mantenuto anche spostando la camera dalla posizione attuale ovvero muovendo la camera questa seguirà l'altimetria del modello sottostante anche in questo caso cliccando eh, sul tasto con il tasto sinistro del mouse si eh, bloccherà la, eh, la posizione della camera e quindi la nuova inquadratura bene per creare una nuova camera è sufficiente utilizzare il solito comando add quindi shift a e qui possiamo cliccare su camera come vediamo in questo caso la camera, la nuova camera <coughs> non avrà la campitura nel triangolo eh, che indica appunto l'alto dell'inquadratura e questo perché la nuova camera non è la camera attiva la camera attiva è eh, è quella che viene visualizzata cliccando sul tasto 0 ed è anche quella che produrrà il rendering, qualora questo venisse eh, lanciato per rendere la nuova camera la camera attiva, quindi quella che vogliamo visualizzare, su cui vogliamo lavorare, da cui vogliamo creare un nuovo rendering eh, possiamo agire in due modi principalmente uno di questi è eh, selezionare la camera e cliccare eh, con la combinazione di tasti CTRL a questo punto sarà la nuova camera la nostra camera attiva diversamente è possibile andare nella property window e nella sezione SIN scegliere quale camera la camera che si vuole utilizzare. È possibile modificare anche altre caratteristiche più intrinseche della camera, ovvero ad esempio la, il rapporto dell'inquadratura, quindi quanto largo, quanto alto e per fare questo bisogna andare nella sezione del, dedicata al rendering della Property Window, e qui cambiare sostanzialmente la risoluzione del rendering in questo modo oltre a cambiare quindi la qualità dell'immagine il numero di pixel che saranno calcolati nell'immagine chiaramente verrà cambiato il rapporto dell'inquadratura sempre nello stesso set di eh, campi abbiamo anche la possibilità di impostare una percentuale di riduzione del rendering calcolato in modo da eh, produrre degli ante, delle anteprima del rendering finale più veloci perché più piccole quindi meno, eh, meno onerose da calcolare altre proprietà della camera sono invece visibili nella sezione dedicata all'oggetto selezionato quindi cliccando su Object Data, sulla sezione Object Data della Property Window, ovvero quella simboleggiata se l'oggetto selezionato è una camera appunto da, dal simbolo di una, di una cinepresa, ecco qui abbiamo la possibilità di cambiare alcune, alcune caratteristiche eh, importanti della camera. In particolare, eh, per esempio, possiamo decidere la lunghezza focale ovvero se stiamo montando un grand'angolo piuttosto che un teleobiettivo. Quindi possiamo definire la distanza virtuale ovviamente tra la lente e il quadro di proiezione. In alternativa è possibile definire eh, il campo visuale, ovvero l'angolo dei raggi visuali. L'effetto prodotto chiaramente è lo stesso. Sempre da questa sezione della Property Window è possibile eh, definire, ad esempio, se la ripresa fatta dalla camera sarà una ripresa prospettica, quindi una proiezione centrale, piuttosto che una proiezione ortogonale, ovvero in questo caso una sonometria sempre da questa sezione e infine è possibile applicare eh, una visualizzazione panoramica, quindi con un grandangolo molto molto ampio. In gergo viene definito fish eye, ad occhio di pesce. Eh, per visualizzarla tuttavia è necessario porsi eh, in visualizzazione renderizzata e utilizzare il motore di rendering Cycles. Come vediamo a questo punto l'inquadratura sarà molto molto allargata e anche soggetta a forti aberrazioni e potremo definire un campo di vista molto ampio fino all'intero angolo giro. Ci sono diverse opzioni per eh, definire la forma della lente di questa eh, visualizzazione panoramica. Parliamo quindi di illuminazione della scena, cominciando col dire che eh, utilizzando il motore di rendering Cycles anche eh, il colore di sfondo, ovvero l'ambiente, produce una illuminazione e quindi contribuisce appunto all'illuminazione globale della scena e quindi sarà opportuno, se vogliamo parlare delle sorgenti luminose eh, che sono disponibili su Blender eh, spegnere la luce prodotta dall'ambiente e per farlo andiamo sulla sezione Word della Property Window e dal campo Color andiamo a azzerare, ovvero a portare a nero il colore in questo modo chiaramente non avremo eh, alcun contributo luminoso da parte dell'ambiente, della, dell dello sfondo bene, quando eh, apriamo un nuovo file su Blender, oltre al cubo e alla camera presenti è presente anche una sorgente luminosa, una sorgente di tipo Point Se vogliamo aggiungere nuove eh, sorgenti luminose, sarà possibile farlo sempre attraverso il comando Add, quindi Shift A. E qui cliccheremo su Lamp e sceglieremo il tipo di sorgente che vogliamo utilizzare. È tuttavia possibile uh, modificare la tipologia di una sorgente luminosa semplicemente una volta, questa, eh, una volta che questa è selezionata eh, andando nella sezione dedicata della eh, Property Window. Come abbiamo detto, la tipologia di sorgente luminosa presente nella scena di default di Blender si chiama Point, una sorgente omnidirezionale, ovvero un centro da cui eh, si irradiano eh, raggi luminosi secondo tutte le direzioni e eh, con la stessa intensità. Tra le caratteristiche eh, più facilmente editabili di una sorgente luminosa, abbiamo il colore e la dimensione. Con dimensione non si intende una dimensione fisica, d'altro canto eh, tutti gli oggetti lamp su Blender non hanno una reale consistenza fisica, non sono delle geometrie che occupano uno spazio. Eh, per cui cosa si intende per size? <coughs> con size si intende una dimensione eh, virtuale simulata, il cui eh, effetto è eh, visibile in particolare sul disegno dell'ombra prodotta dalla luce modificando il campo size, ad esempio con un valore maggiore di quello esistente vedremo come le ombre prodotte dalla sorgente luminosa saranno più sfumate avranno dei bordi più morbidi Un altro effetto eh, prodotto dal cambio della dimensione della sorgente luminosa è eh, un cambio di intensità. All'aumentare del valore size della luce l'intensità della stessa luce va, viene a ridursi. La tipologia di luce Sun, come è facile immaginare, eh, serve a simulare l'effetto della luce solare. A, dif a differenza della eh, precedente tipologia Point, in questo caso i raggi visuali saranno dunque tutti paralleli. E sarà quindi eh, utile eh, definire, semplicemente ruotando l'oggetto Sun, quella che è l'inclinazione dei raggi luminosi mentre non avrà alcuna incidenza sull'effetto eh, sull prodotto la posizione dell'oggetto anche in questo caso sarà naturalmente possibile modificare il colore e eh, la dimensione secondo le stesse considerazioni <coughs> fatte poco fa, all'aumentare della dimensione avremo un'ombra eh, più sfumata, quindi meno netta e una intensità minore. La tipologia di luce spot, anche in questo caso facilmente intuibile, produce un cono di luce. In questo caso, oltre alle eh, caratteristiche che abbiamo già visto nelle altre due tipologie, abbiamo anche la possibilità di definire eh, l'angolo del cono e quindi l'ampiezza dell'area eh, illuminata modificando il campo blend potremmo definire un'area, un una zona perimetrale della nostra area illuminata eh, dove avverrà la eh, graduale eh, riduzione della luce appunto dalla massima intensità del centro all'intensità eh, nulla della, delle estremità dunque la tipologia di luce EMI vuole simulare l'effetto della luce atmosferica. È possibile immaginarla come una eh, calotta che eh, ingloba l'intera scena, una calotta eh, semisferica che ingloba l'intera scena e eh, da cui provengono eh, raggi luminosi che illuminano quindi in maniera eh, omogenea l'intero eh, modello tuttavia eh, non è ancora supportata questa tipologia sul motore di rendering Cycles mentre è eh, possibile utilizzarla sul motore di rendering tradizionale eh, appunto di blender <coughs> l'ultima tipologia eh, di sorgente luminosa che vediamo si chiama area e come è eh, facile eh, intuire, si tratta di una sorgente che simula la produzione eh, di raggi luminosi da una eh, superficie eh, rettangolare. In questo caso è possibile eh, impostare una eh, forma quadrata in alternativa a quella rettangolare. In maniera simile a questa tipologia di eh, sorgente luminosa funziona anche il sistema dei eh, materiali emittenti, ovvero è possibile su Blender utilizzando Cycles aggiungere oggetti, mesh, di qualsiasi tipo come ad esempio una sfera e applicare a questa un materiale emittente è chiaro che in questo caso si tratta dell'elaborazione del materiale di un oggetto e quindi di questo si parlerà nel video eh, dedicato appunto ai materiali.